Ciao, ciao a tutti ragazzuoli, sono Petro con il Tanke. e questo nuovissimo video che faccio questa volta nella serie Nella Terra di Steve, sta diventando notte, con Manuel! <ride> ciao ragazzi! Ah, Stiamo facendo ballare la telecamera come pochi. Troppo, non riesco a sistemare la mia sedia. Quindi andiamo un attimo a dormire perché se no moriamo male. Oggi il nostro caro ospite cosa farà? Faremo una grandissima taverna. No, non è vero, non sarà grandissima. Però una modesta taverna con un boccale di birra a fia. Questo perché è giusto che quando vengono degli ospiti costruiscano quello che gli interessa fare nel nostro mondicino. Per lasciare uh, uno, zombie. uno zombie. Lasciamo uno zombie? Ok, lasciamo uno zombie. <ride> per lasciare un ricordo del suo passaggio. Esatto. Quindi ci vediamo direttamente dopo che ho dormito. Ed eccoci qua. Nel mentre che giochiamo, stiamo mangiando i noodles. Che sono qualcosa di divino. Esatto, fagli vedere dove siamo. Perché ovviamente allora. controllerà in lui il gioco. Siamo qua, dove qui c'è la torre di Mordor esattamente. E qua nella puntata precedente Petro aveva fatto la, eh, la bozzo di miniera esatto? Mi esatto? Mi confermi? Confermo, confermo. Non lo vedrete adesso, chiaramente, perché non è il fulcro della puntata, ecco. Esatto. Adesso noi andremo a costruire la taverna che andrà. A, ad aiutare i nostri amici minatori, che quando torneranno dalle loro sessioni di escavate, si rinfrescheranno le idee e si riposeranno bevendo una buona birra. Sono così confuso da colpirmi da solo. Allora inizia costruire eh, iniziamo a costruire. Abbiamo deciso di farla qua perché la locanda, come Shit. te la immagini, vicino a un bosco, o comunque in una zona che non è molto trafficata, cioè città non è che mi aspetta la locanda. Eh? eh? eh L'obiettivo era di avere un'atmosfera locandesca Esatto Ora io farò un taglio a caso No ragazzi, queste no. cose non si fanno Allora, direi che la nostra entrata è quasi finita Bene, arrivederci al prossimo video Mi è entrato un pezzo di nudo di <ride> naso. Ok Praticamente è si male. sta improvvisando un misto tra Giovanni Mucciaccia e Piero Angela esatto. E Giovanni Mucciaccia scappava in Messico perché metteva in le tipe E allora si chiamava Mucciaccia <ride> ti, ho, ti ho fatto appena adesso apparire un cappello in testa voglio Che, che bello, lo mm. voglio un sombrero Poi ci sarà una canzone messicana <ride> Ma dovevo anche cantarla lui, lo ah, okay. Vabbè, su profondo Vabbè, lascia nudo se mi sento messicano Quanto non ha senso questo video? Adesso partirà il sondaggio in un futuro che non so quanto sarà lontano, magari anche in passato, nel caso l'avessi già messo, andate a vederlo, se non l'ho messo... Stiamo non lo rompendo detto. lo spazio temporale? Può essere, sì. Ah. Ho fatto o farò un video riguardante le Bill Battles. Finalmente tornano le Bill Battles. Siamo tornati dall'oltre tomba. Manu sta mangiando i noodles. Mi è caduto il tappo! Mi anche il capottare. Non ho neanche preso il tappo E adesso scriveremo un commento bruttissimo sotto il video di Igor il XD, XD Quando andrai via mi metterò a piangere Va bene, eh, ok Mi piace, 10 yes. Il mio voto può ribaltare la situazione Stiamo rompendo la quarta dimensione Perché ce n'è una quarta? Prima oh, non lo so, scusate oh. Sono rimasto alla prima Sai, hanno fatto il sequel e non ve lo dico Vabbè ragazzi, ci vediamo quando ha finito il pavimento Non ho capito <ride> Bene, allora, uh, abbiamo fatto il nostro pavimento e. Da da. Ma perché sono sempre pieno come un uovo? Sei un uovo. Sono un uomo. Eggman! Eggman! Ho creato un nuovo cartone animato. Dai Marvel, forza? Eh? Scorri in su se vuoi toccare un ethney. Stand noodles. <ride> Send noodles è bellissima è una scala artigianale fatta di artigiani Queste parti non le sta censurando Petro Ma le sto censurando io Non dicendo le cose che mi verrebbero da dire Perché sono una baratta persona La testa di mano è una censura Ti prego fammi un puntino nero gigante in faccia Ti pixello la testa <ride> Editare questo video sarà un lavoraccio Ok Eeeh ma carina Eeeh maddalena Spero che tu non stia sbrodolando sul mio mouse no. no. Manu non vorrei dirtelo Ma se non apri entro domani gli ignomi non verranno Eravamo quasi intonati alla fine, è meglio smettere. Sì, esatto, perché siamo così intonati? Perché sono così incastrato con la mia sedia? Perché mi fa così male il braccio? E soprattutto perché c'è gente che si chiama Aurelio? Hashtag non essere volgare. Ciao Johnny. Ciao Johnny. Come stai? È da tanto che non ci vediamo. Mi ha, mi ha tirato un pugno Mi ha detto che sono brutto con i capelli sciolti Allora ho dovuto dilegarli Però mi sono offeso e l'ho malmenato È un taglio unico questo video <ride> Comunque ragazzi questa puntata è un delirio Si costruisce poco e si dice tante cose Non si può dire cagate in tv Non siamo in tv Siamo in tv Grazie Ray3 Ciao mamma Allora ragazzi abbiamo fatto i tappeti per fare il bancone Il perché... bancone del bar Abbiamo provato con le slab ma veniva un qualcosa di enorme veramente. Guardate vi faccio vedere una cosa Fissate mamma Ora ho una parrucca in testa Ehi Beh, è carino carina a me piace questo mi bello, bello. A questo punto è arrivato il momento di fare i tavolini Questo qua sarà il tavolino delle persone sole depresse No brutto Come scorso. anche Babbaro Che c'è il tavolo verso il muro eh, non ho della roccia. Questa roccia è una roccia. Oh, queste rocce sono rocce. Questi fiumi sono fiumi. Ragazzi, chiameremo Alessandro Borghese per farci dare un voto alla location. E faccio le cose. Manu ho perso i capelli. No. Damn! Beh, beh, che dire, che dire. È onesta. Ci vuole più luce, però, eh. ci vuole più luce. Diamo fuoco alla taverna. Siamo dei draghi, noi Draco Ma non fuori? Chi era in quella taverna? E iniziamo il nostro amico vocale. E allora, che abbia via il timelapse. <musica> Dopo mille per i perzie, questo video sta durando due, due ore. ore Non sto scherzando Io sto morendo dentro Due ore Uccidetemi prima Questo è il lavoro finale Tolto il letto, sopra c'è la birra che rappresenta appunto il fatto che è un pub È un pub Prima, aiuto Che morte Mamma Due amore, ore Abbiamo finito anche tutti i noodles Sì, da, da un'ora e mezza abbiamo finito i noodles Esatto Quindi ragazzi, Manu... Io sono contento di aver partecipato al tuo video, grazie mille Pedro anche per avermi fatto lasciare il segno nel tuo mondo, anche se pensavo di farlo un lavoro migliore. Cioè io penso che morirò oggi, sì, anch'io. Perciò ragazzi, vi ringrazio tanto per la visione, vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto sulla sua faccia, Fate così, ma non mm -hmm. si può cliccare mi piace sulla sua faccia, mi spiace. E iscrivetevi al canale se è ancora non l'avete fatto, sulla sua faccia. Vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli, ciao ciao. Mm -hmm. yeah.